in difesa della legalità attraverso il contrasto al fenomeno del caparolato e dello sfruttamento del, nel lavoro agricolo. Esempio e testimone di non violenza che accoglie e difende i diritti umani contro le politiche della paura e dell'esclusione, mantenendo viva la fiammella della speranza nello Stato di diritto e nella giustizia. Grazie davvero di cuore.